1791, muore Wolfgang Amadeus Mozart. 1933, USA, finisce la stagione del proibizionismo sull'alcol. 2007, incidente alla ThyssenKrupp di Torino, muoiono sette operai. Commenta il fatto del giorno Roberto Papetti, direttore del Gazzettino. Oggi parliamo della nascita del primo governo del centro-sinistra in Italia.